Siete in quarantena e state vedendo sui social un sacco di gente che pubblica cose buone da mangiare? Vorreste provarle anche voi, ma non vi sentite così bravi in cucina da riuscire a imitarle? Ecco, io ho preparato una rubrica di cucina apposta per voi. Si chiama ricette semplici. Questo primo incontro presenterà una ricetta della tradizione lombarda che ho conosciuto attraverso mia nonna e che è molto semplice. La spremuta d'arancia. Andiamo a capire di cosa si tratta. Iniziamo a vedere cosa ci serve. Uno spremiagrumi, due arance e un coltello. Io preferisco usare il coltello in ceramica perché ossida di meno la frutta. Tagliamo le arance, come possiamo vedere nell'immagine, e utilizziamo lo spremiagrumi per spremere l'arancia schiacciandola energicamente sopra lo spremiagrumi in modo omogeneo su tutta la buccia di modo da non lasciare alcuna traccia del succo lo spremiamo tutto facciamo così anche con le altre mezze arance rimaste fino a che le abbiamo spolpate completamente una volta finite di spolpare le arance consiglio di tirare su la polpa con un cucchiaino. Questo ci renderà più facile il lavaggio dello spremiagrumi. Versiamo l'arancia all'interno di una tazza che non vi ho elencato prima degli ingredienti, ma che io ho preso. Ora la nostra prelibatezza è pronta per essere gustata. Mmm, fantastica! Io vi ringrazio per avermi dedicato l'attenzione in questo video e sono curioso di sapere se anche voi avete provato questa ricetta e se ne volete altre. Fatemelo sapere in un commento qua sotto e vi lascio in descrizione altri link a ricette molto più interessanti, magari anche un po' più elaborate di quella che ho fatto oggi. Vi saluto, ciao!